È vero. Siccome loro si accontentano di poco, purtroppo levano il lavoro anche a noi. Sì e no. Eh, esatto. Anche qui... Sì no. Giusto aiutarli, ma prima però guardare il popolo italiano. Perfetto, siamo d'accordo, siamo coniati. No. Credo che rubano quelli che li gestiscono, e li gestiscono male. Beh, gli italiani certi lavori non li fanno più, però. Cioè, ci ho dato pure questo. Penso che ce ne stiano troppi in Italia, mm, dovrebbe andare un po' da altre parti. Questi sono luoghi comuni, è un problema di grande analfabetismo, è veramente di poca coscienza, di poca scienza. Beh, è una domanda un po' difficile perché non è che noi rubiamo lavoro io come migrante, però ci sono lavori che gli italiani li fanno, ci sono lavori che gli italiani non li fanno più. Forza, per esempio, a loro fanno l'italiano che si prende 2 euro, e se ne posso farlo con mela? Ci sono lavori che purtroppo gli italiani non riescono a fare. E che gli immigrati sanno fare? E che gli immigrati sanno fare. Allora gli immigrati non rubano il lavoro. Lui, gli immigrati come gli italiani se sono più capaci fanno un lavoro che l'italiano non riesce a fare. Infatti ho detto è troppo. Quindi prima ha detto non vogliono fare però, mo non lui riescono. Ha a fare. lui ha detto, lui ha detto.